Quella che state per vedere è la storia di Gastone, dei Tretosi, ma anche di Marianne, dei Briganti, di Guido e perfino della zia. Una storia di amicizia, lealtà, sacrificio. Ma andiamo con ordine. Nell'incantevole campagna novecentesca vivevano Guido, un giovane ragazzo, e sua zia. Ma la guerra minacciava di distruggere il suo paese, costringendolo a nascondersi nella grande boscaglia che circondava la sua casa. Gli anni passarono e la guerra fu ormai un lontano ricordo, ma nessuno vide più Guido tornare. Marianne, giunta in città come badante dell'ormai vecchia zia, venne a sapere anch'ella della scomparsa di Guido dalla gente del posto e decise di avventurarsi nella foresta per cercarlo. Cosa ci sarà di così terribile in questa foresta? In questa foresta? Non c'è niente di terribile in questa foresta. Pulcino, ti sei perso per caso? Pulcino? Ma come mi permettete? Chi siete? E dove siete? Sono qua dietro. Qua dietro dove? Non capisco se sei tu ad orecchi. Sono qua dietro, qua dietro, dietro di te. E voi? Da dove venite? Da là dietro. <ride> Ma... Siete una ragazza! Che occhio! Ah. Eh, io... No, lasciamo. No, aspetta! Do, dove andate? È, è da tanto che siete in città. Città? Cos'è la città? Cos'è la città? E eh, va bene, cambiamo domanda. Chi sei tu? Adesso mi dà del tu, cioè... Meglio così, però, vai. Chi sono io, hai chiesto. Chi sono io? Questa è proprio bella, chi sono io? Te lo diranno i miei Tosi chi sono io. E chi sarebbero questi Tosi? Dei ladri di gioielli che vogliono derubarmi? Sì, può darsi. Sono molto rognosi, ti avverto. Tosi, al rapporto! Tosi, Gastone si chiama rapporto. Chissà cosa vorrà da noi. Chissà che vorrà da rompere oggi, la solita spina nel piede da togliere. <ride> Bella questa. E cosa avete da ridere voi due? Tutto il giorno ridette. Mi procaccio il cibo da solo, eh? Come un cane. Ipocriti. Tosso lui sta ragione. Che cazzo ridi. A rapporto, Gastone. Ordini del giorno? Non ho ordini del giorno. E poi scusa, non ti avevo insegnato a non ridere a te. Perché continui a ridere con quella fascia da pesce lesse? Scusa Gastone, tu non dovevi pescare oggi. Dovevo, eh? E questo è bene. Eccoli che arrivano. Gastone! L'hai trovata, grandiosa. Questa qua? Da quanto tempo l'accettavo? Gastone, e non ci presenti alla signorina? Miei caritosi, lei è Marianne. Marianne è una signorinella per bene, ma è anche un po' ignorantella. Ma è un no, calzone! Ah, e, e non è colpa mia se non sai chi sono io. Miledi, è importante essere lì. Preoccupata dal loro strano atteggiamento, Marianne inizia a chiedersi se Gastone non sia in realtà il Guido che lei sta cercando. Guido? Nessuno mi chiamava così da un sacco di tempo. Guido, vieni. Torna da tua zia che è molto malata. Torna al Guido di un tempo. Vedi, Marianne, questa foresta è magica. Chi passa una notte qui dentro è condannato a restarci per sempre. Se solo provo a mettere un piede fuori da questo posto, puff, sarei morto. Marianne, dato che il sole stava iniziando a calare, decise di tornare a casa rassegnata. Durante il ritorno però venne catturata da due briganti che volevano rapirla. Gastone fu avvertito immediatamente della cosa dai tosi e si precipitò all'istante da Marianne. Adesso li faccio io il bel elemento a sorpresa qui. Mettiamo un po' di pepe sull'uovo. Ragazzi! Mi servirà una spada più ferrata, no? Voi dite? E anche l'aiuto degli amici. Ok. Facciamoli vedere che sono i Tosi e chi è Gastone. Va avanti! Va avanti veniatamente! <ride> Oh, oh. <ride> Aiuto Dammi la borsa, donna, o questo farà il suo dovere. Fermi tutti, io sparo! Così Tosi e Gastone riuscirono a liberare Marianne, che poté tornare a casa dalla zia malata. Essendo uscito dalla foresta per salvarla, Gastone fu condannato a morire. Ma il suo sacrificio non fu dimenticato. Da allora tutti gli abitanti del paese chiamarono la boscaglia che circondava i loro case: la foresta di Gastone.